per il quinto capitolo della guida all'orientamento sessuale proverò a parlare del tema dell'orientamento sessuale omosessuale che è un argomento quindi un po complesso da trattare perché in parte consiste nel provare ad approfondire effettivamente come funzioni l'omosessualità e invece per una grande parte consiste nel cercare di spiegare che cosa non sia l'omosessualità, come questo argomento sia spesso frutto di eh, confusione, di fraintendimenti e come appunto ci sia tutta una storia effettivamente dietro di discriminazione che ha creato un modo piuttosto opaco di vivere questo orientamento sessuale. Perché di per sé? Partiamo dalla definizione che è la cosa più semplice aiuta a orientarsi. no? l'orientamento sessuale omosessuale è fondamentalmente quel eh, orientamento sessuale descritto e definito da un gusto sessuale nei confronti di persone del, dello stesso sesso del proprio sesso che si riconosce come rappresentativi di quel sesso cioè per capire si tratta per esempio quindi di come eh, un uomo maschio possa eh, provare desiderio sessuale per altri maschi che riconosce come mascolini o come una donna possa sentirsi sessualmente attratta quindi da altre donne che ritiene femminili e questa specifica del ritiene, riconosce come è fondamentale perché poi eh, noi quando ci sentiamo sessualmente attratti da qualcuno non è che gli chiediamo la carta di identità, eh, ma piuttosto vediamo eh, che tratti di genere riconosciamo nell'altra persona, quindi quanto ci sembra poi maschile o femminile e in questo senso, quindi questo poi spesso coincide con, quello che è, eh, la con quella che è la forma dei genitali ma allo stesso tempo non è necessariamente quello la discriminante la questione è molto un riconoscimento, il desiderio sessuale passa molto verso questo, questo canale in tutti gli orientamenti sessuali e la questione è che però poi l'omosessualità di per sé ha una storia di sofferenza cioè una storia eh, politica, sociale, eh, purtroppo culturale di discriminazioni. E questo aspetto discriminatorio, che purtroppo c'è stato per una vita, eh, negli ultimi secoli ha assunto l'etichetta di eterosessismo. Cioè quell'approccio eh, alla sessualità che ritiene che l'eterosessualità sia quella cosa etichettata come naturale o normale, mentre tutte le variazioni rispetto all'eterosessualità siano un qualcosa invece eh, di problematico, innaturale disturbato, disturbante che è un qualcosa che quindi eh, nel tempo ha creato tutta una serie di conseguenze eh, per tanti anni l'omosessualità è stata eh, definita anche e, e riconosciuta come un possibile disturbo mentale, mentre invece adesso ormai da Quasi 50 anni sappiamo che eh, non c'è nulla di patologico, non c'è nulla di insano, non c'è nulla di problematico negli orientamenti sessuali alternativi all'eterosessualità. Però, nonostante da 50 anni il mondo scientifico vada in una certa direzione, allo stesso tempo però sappiamo che certe cose che stanno scritte sui libri, poi nella vita quotidiana, nel, nella pratica, a volte prendono molto più tempo per essere riconosciute. E infatti una cosa eh, fondamentale che sta accadendo in questo periodo è quello del riconoscimento anche legale del reato di omofobia eh, come un qualcosa di, di grave rispetto alla discriminazione di un'altra persona per il suo orientamento sessuale e questo è un qualcosa che magari alcuni attaccano come un qualcosa di non necessario perché c'era già il reato di diffamazione mentre invece è un procedimento fondamentale che ci sia un riconoscimento legale di questa specifica, perché il fatto che ci sia un riconoscimento legale non è soltanto un qualcosa legato al e quindi che pena diamo e quindi che conseguenze legali ci sono, ma è anche un modo per ufficializzare l'idea che una cultura riconosca un qualcosa, una, un, un comportamento, un atteggiamento, una situazione come qualcosa di ufficiale. È come se in qualche modo riconoscere questo aspetto bandisse dal dialogo anche politico perché no eh, il fatto che sia inerme sia eh, possibile senza nessuna conseguenza eh, poter dire un qualcosa di eh, contro eh, uno discriminante eh, verso una persona soltanto per il suo orientamento sessuale e questo è un pezzo fondamentale che però quindi va considerato sul fatto che ad oggi le cose stanno iniziando a cambiare, ma eh, l'omosessualità quindi come orientamento sessuale eh, ha tutta una storia di discriminazione che hanno cre ha creato un sacco di confusione: cioè ha creato una modalità con cui l'omosessualità poi spesso e volentieri non viene considerata soltanto come il gusto che una persona ha verso eh, determinate persone, eh, ma che riconosce per determinate caratteristiche, ma spesso e volentieri diventa anche tutto un qualcos'altro, cioè diventa un'occasione anche per fare confusione, per esempio, sul eh, quella che è la, la distinzione tra orientamento sessuale e identità di genere, che sono due concetti entrambi importanti, ma che non c'entrano niente l'uno con l'altro. Cioè, l'identità di genere è un concetto che eh, si utilizza per descrivere il modo in cui una persona si riconosce appartenente di un determinato eh, genere cioè se si riconosce maschile o femminile e che è un qualcosa che soltanto per capirsi quindi può essere in coerenza con quello che è il sesso attribuito alla nascita o in incoerenza con quello che è il sesso attribuito alla nascita cioè una persona visto che alla nascita poi non possono chiederci la nostra opinione eh, vedono che genitali abbiamo e sulla base dei genitali ci dicono che siamo maschili o femminili poi però ci sono persone che quindi hanno dei genitali maschili e si riconoscono come maschili, che vengono quindi definite eh, cisgender o cisessuali, mentre invece persone che eh, non hanno questa coerenza, quindi hanno, si riconoscono di, di un sesso opposto a quello che è stato attribuito alla nascita, che quindi vengono definite transgender o transessuali. E in questo senso quindi spesso e volentieri capita che l'omosessualità sia anche collegata a un'identità di genere fluida, un qualcosa che non deve essere necessariamente binario, non deve essere definito e questa è un po' una questione un po' confusionaria. Perché infatti eh, nel tempo questo ha anche portato eh, a parlare, ed è una cosa buona che se lo si sia fatto, a parlare di eh, eh, fluidità all'interno dei generi, eh, mettendo poi questo termine anche all'interno della fluidità sessuale. Che sono due cose completamente diverse cioè il fatto che eh, la distinzione tra i generi non debba essere necessariamente binaria è un argomento che se accostato al tema dell'omosessualità crea soltanto confusione perché non c'entra nulla con l'omosessualità come non c'entra con l'eterosessualità non c'entra con niente fatto sta che però culturalmente spesso le due cose vengono accostate anche perché per il fatto che quando poi si parla di alternative all'eterosessualità a volte si mette tutto insieme in un gran calderone e allo stesso tempo per il fatto che poi da un punto di vista eterosessista spesso capita di considerare che una persona quindi omosessuale sia difficile riconoscerla in quanto eh, simile eh, a se stessi ma a volte si ha bisogno di etichettarla come diversa infatti poi per l'omosessualità per esempio per identificare le persone omosessuali esistono tutta una serie di aggettivi no, che io adesso non ripeterò alcuni eh, più innocui altri offensivi che è un qualcosa che anche quello è discriminatorio perché già il fatto che ci siano degli aggettivi per definire una persona omosessuale eh, già la dice lunga rispetto al fatto che non esistono altrettanti aggettivi per descrivere una persona eterosessuale è un modo per etichettare e stigmatizzare e appunto quando si parla di identità di genere Capita che questo argomento sia affrontato in una maniera molto confusionaria, eh, anche andando a considerare che eh, se eh, una donna ama un'altra donna, eh, allora, secondo questa idea sbagliata, sottolineiamo sbagliata, eh, allora se ama un'altra donna, allora deve sentirsi un po' uomo. Perché? Perché ci sia questo desiderio sessuale tra due persone, eh, allora ci deve essere per forza questa contrapposizione tra maschile e femminile, che è un modo eterosessista, no? Riprende l'idea del... c'è un'eterosessualità di fondo. E questa cosa è fondamentalmente sbagliata, cioè non sta scritto da nessuna parte che debba essere così, anzi, l'omosessualità è proprio eh, l'esatto opposto dell'eterosessualità, da un punto di vista... è, è molto simile, ma è esattamente opposto dal punto di vista del desiderio, cioè... O mi piacciono persone che riconosco essere del sesso opposto, e quindi allora parlo di eterosessualità, o provo desiderio sessuale per persone che riconosco del mio stesso sesso, e quindi eh, si parla quindi, di omosessualità. Ancora, quindi, eh, quando quindi viene fatta questa distinzione parlando di identità di genere, eh, si fa soltanto confusione ed è una cosa che non va fatta. Come non va fatto il, il, il, fa, il fatto di, eh, di, di ancora creare confusione parlando di ruoli di genere più fluidi all'interno dell'omosessualità, che è una cosa che non è assolutamente vero. Cioè, a volte quindi si parla del, delle coppie anche omosessuali eh, come se siano coppie in cui qualcuno deve mimare un ruolo maschile o un ruolo femminile. Cioè il ruolo di genere eh, è proprio quel stereotipo sociale per cui una persona, che è un qualcosa che fortunatamente anche quello si sta un po' spegnendo. Spegne, perdendo un po nel, eh, nel progredire del fatto che per la maggior parte delle questioni il genere non impedisce assolutamente di fare quasi niente eh, ma soprattutto grazie alla, alla tecnologia che ci aiuta a superire magari ad alcuni aspetti muscolari su cui ci sono delle differenze di genere ma ehm, in generale eh, il ruolo di genere a volte viene visto come più fluido all'interno eh, delle coppie omosessuali, quando in realtà eh, non sta scritto da nessuna parte che in una coppia omosessuale uno debba fare il maschio e uno debba fare la femmina. Assolutamente no. Se è una coppia omosessuale di due uomini, probabilmente faranno entrambi i maschi, se è una coppia sessuale di due donne faranno entrambi le femmine. E assolutamente questo va benissimo così, è il modo in cui funziona l'omosessualità che è un argomento quindi su cui c'è tanta confusione, eh, anche partendo dal modo in cui alcuni termini a volte vengono utilizzati come quello di eh, coming out e outing. Cioè c'è tutto questo aspetto sociale del, eh, che è contrario all'omosessualità, eh, che tende a essere, e fortunatamente oggi inizia a esserlo di meno, soprattutto nei grandi centri urbani, però in realtà dovunque si possono trovare degli spazi in cui eh, riuscire a vivere piacevolmente e in maniera soddisfacente la propria sessualità. Il eh, fatto sta che questo modo ostile eh, all'omosessualità e agli orientamenti sessuali alternativi all'eterosessualità ha fatto sì che poi certi eh, modi di vivere la sessualità fossero nascosti e sono nati quindi dei modi di etichettare invece il fatto di eh, rendere pubblica la propria eh, sessualità. Il proprio orientamento sessuale, che è una cosa che può anche rimanere assolutamente privata, non sta scritto da nessuna parte che debba essere reso pubblico, eh, però quando viene reso pubblico, allora si parla di coming out, una persona fa coming out quando decide di parlare del proprio orientamento sessuale a tutti, alle persone o alle persone a cui ritiene importante. Mentre invece questa cosa in italiano spesso viene confusa con l'outing. L'outing è una cosa diversa, non è, è quell'aspetto di emancipazione del coming out in cui decido finalmente di eh, uscire allo scoperto, no? come a volte si dice. Piuttosto l'outing è una cosa diversa, cioè è il essere sbattuto allo scoperto, è un aspetto ostile e aggressivo con cui si va a etichettare qualcuno come omosessuale senza che quella persona ne abbiamo mai parlato, abbiamo mai detto niente, abbiamo mai fatto nulla per far intendere questo. Cioè, o comunque non abbia deciso volontariamente di effettivamente manifestare il proprio orientamento sessuale. Cioè, l'outing è, è più un attacco, un attacco all'intimità e alla riservatezza della persona ed è un qualcosa di ostile che appunto a volte viene fatto anche dietro tutta una cultura impicciona, fondamentalmente, che va... A volte a attaccare qualunque persona ritenga un po' diversa da quello che ci si aspetterebbe. E quindi ancora c'è questo terossessismo che ritorna con un andare ad attaccare alcune persone perché le si ritiene eventualmente magari con un'identità di genere diversa da quella che ci si aspetterebbe, con un ruolo di genere diverso da quello che ci si aspetterebbe e a volte, visto che sono argomenti tutti messi insieme in maniera confusionaria, eh, si viene attaccati, si viene eh, etichettati come omosessuali quando in realtà magari quello non è assolutamente un argomento eh, che riguarda la propria persona o anche quando eventualmente quello è un argomento su cui si hanno dei dubbi perché poi non è che tutti sanno eh, qual è il proprio orientamento sessuale fin da subito. Alcune persone tendono ad avere un po' di confusione rispetto a questo argomento, altre invece lo sanno fin da subito. E questa cosa anche è un qualcosa che, vissuto in maniera opaca, confusionale, con tutta questa società che dà addosso, eh, ha creato ulteriore confusione. Perché eh, questo è un argomento che va tutto sulla confusione, quello dell'omosessualità perché ha creato confusione questa cosa, perché poi eh, a volte quando si parla di eterosessualità c'è la tendenza a dare per scontato di essere eterosessuali e quindi magari a non pensarci neanche, ma allo stesso modo molte persone eterosessuali eh, riconoscono il proprio desiderio sessuale nei confronti di persone dell'altro sesso e quindi si riconoscono eterosessuali e non hanno nessun dubbio ma allo stesso modo l'omosessualità è un, fun un funzionamento esattamente speculare e in qualche modo incompatibile con eh, l'eterosessualità cioè eh, la persona omosessuale di per sé allo stesso identico modo riconosce fin da subito di provare del desiderio sessuale, dell'attrazione sessuale nei confronti di persone dello stesso sesso ed è una cosa che riconosce fin da subito quando si parla di confusione, quella, quando si parla di quella persona non sa di essere omosessuale, persona, a volte ci sono davvero delle etichette che non mi va di, di, di riproporre, ma eh, che vanno a, a considerare che magari tutti possono essere fintamente eterosessuali e nascondere un'omosessualità latente, ci sono tutta una serie di correnti di pensiero che vanno in una direzione di fluidità in cui a tutti deve piacere tutto, che fanno soltanto confusione. Cioè, tentano soltanto di eh, superare il fatto che invece delle eh, distinzioni esistono e del fatto che le persone, quindi omosessuali, spesso e volentieri, sanno fin da subito il proprio orientamento sessuale. E poi c'è tutto un mare di persone, molto ampio, che invece sono un po' confuse in merito. Non sanno bene riconoscere quali sono i propri gusti sessuali, non capiscono bene eh, cosa gli piace e cosa non gli piace e dietro un mondo eterosessista... A volte quindi esiste un po' l'idea che allora se, non ti piacciono, se sei un uomo non ti piacciono le donne, se sei una donna non ti piacciono gli uomini, allora sarai omosessuale, no? Come alternativa, come naturale conseguenza. Mentre invece non è così. Cioè, se c'è confusione rispetto al proprio orientamento sessuale, è possibile che magari non si provi desiderio per nessuno, eh, e, in quindi, eh, e in generale quindi si abbia magari un orientamento sessuale eh, asessuale, come è possibile che si provi in realtà desiderio per persone dell'altro sesso ma ancora non lo si abbia capito e quindi si ancora un argomento ancora da esplorare e quindi si possa essere in realtà eterosessuali, come è possibile che si provi desiderio sessuale per persone dello stesso sesso e quindi eh, che si parli di omosessualità, come è possibile che in realtà piacciono entrambi gli orientamenti sessuali e allora possa essere opportuno parlare di bisessualità o di pansessualità. Questa cosa finché non viene esplorata, in realtà è difficile da capire e esplorarla poi spesso e volentieri diventa tutta una serie di comportamenti esplorativi messi in atto eh, che creano confusione. Creano confusione perché, poi, eh, si parla spesso di iniziare a fare delle esperienze eh, che è qualcosa che accade generalmente in tutto il periodo dell'adolescenza fino alla tarda adolescenza, cioè fino ai 25 anni. Per, generalmente, poi in realtà ognuno ha delle tempistiche diverse. E, è un qualcosa che quindi parla di comportamenti sessuali anche sperimentali, a volte da soli, a volte con altre persone. Ed è un qualcosa che generalmente non risolve i dubbi, cioè magari dà alcune consapevolezze, ma non esime dalla sfida principale, cioè quella di mettere in ordine i propri pensieri, che è una cosa che ci tocca a prescindere da, da quello che riguarda il cosa facciamo e cosa non facciamo. Mentre a volte eh, per molte persone il comportamento sessuale è volto a cercare di riconoscere delle sensazioni sessuali che rispondono ai loro dubbi: cioè cercare di mettersi lì in una situazione in cui allora con un'altra persona dell'altro sesso allora prova piacere, una persona mio stesso sesso, provo piacere. Eh, come funziona, come non funziona e basarsi su quello. Mentre invece il criterio legato all'orientamento sessuale non si basa sul con chi provo piacere, perché potenzialmente il corpo meccanicamente può provare piacere sessuale con chiunque. Quindi non è quello l'elemento discriminatorio rispetto al etichettarsi o riconoscersi in maniera più corretta in un orientamento sessuale oppure nell'altro piuttosto nel cercare di ascoltare in modo chiaro, pulito e eh, filtrato da emozioni eccessivamente intense che possono creare confusione eh, cercare di ascoltare i propri gusti sessuali e cercare quindi di capire che cosa ci piace Capire e definire il proprio orientamento sessuale si basa su questo, mentre il fatto che ci sia tutto questo eterosessismo che dall'alto dall eh, critica, attacca, eh, discrimina, eh, quello rende molto difficile a volte esplorare in libertà, in santa pace il proprio orientamento sessuale, quindi per tutte le persone un po' confuse che non riescono a capire bene il proprio orientamento sessuale a volte fanno sì che si eh, viri in maniera un po' meccanica e forzata verso l'eterosessualità, come altre volte fa sì che magari si viri verso comportamenti esplorativi che magari fanno porre in situazioni anche eh, sessualmente promiscue eh, che poi in realtà non si sarebbe voluto sperimentare e che creano anche lì un po più confusione che altro nel momento in cui ci si chiede allora perché ho fatto queste cose che poi in realtà non volevo o perché ho fatto queste cose eh, che mi sono piaciute però in realtà non sono quello che preferisco cioè spesso e volentieri crea un po' di confusione eh, considerando che quando si parla poi di comportamenti esplorativi sessuali tendenzialmente se non ci sono eh, complicanze emotive o comportamenti a rischio dietro tendenzialmente il sesso è piacevole e quindi la maggior parte delle cose che si possono provare probabilmente sarà piacevole nel momento in cui c'è rispetto per la persona e per il corpo eh, di per sé quindi l'omosessualità è un orientamento sessuale abbastanza semplice, cioè è un orientamento sessuale in cui si parla, come in tutti gli orientamenti sessuali, del desiderio sessuale, del gusto sessuale che si nutre nei confronti di persone che si riconoscono come rappresentativi del proprio stesso sesso. Quindi, una donna che provi desiderio sessuale nei confronti di altre donne che riconosce femminili è una persona che può riconoscersi come omosessuale. Ma allo stesso tempo, visto che parlavo prima di identità di genere, una persona nata maschio, per esempio, che però poi scopre di avere un'identità un di genere femminile e che quindi si riconosce come donna, a prescindere poi dalle fattezze estetiche, se poi prova desiderio sessuale per altre donne, è omosessuale. A prescindere dal fatto che poi possa esserci magari un aspetto mascolino, oppure no, ma, eh, o androgino, eh, quello comunque non è una discriminante per parlare dell'allora eterosessualità, oppure no. Quello che fa eh, da, mh, eh, da discrimine non è tanto il che corpo ho, ma di che genere mi sento, e se cerco persone del mio stesso genere o del genere opposto. È un qualcosa che si basa sulle idee, sui pensieri, perché ricordiamoci che il primo organo della sessualità è sempre il cervello. E in questo senso, quindi, quando si parla del provare a capire e definire il proprio orientamento sessuale, è un qualcosa di cui è importante ragionare, comprando ascoltare i propri pensieri, ascoltando i propri gusti, e cercando di ricordarsi che è un qualcosa che non coinvolge tutta quell'altra serie di cose che tendiamo invece a mettere insieme, con l'orientamento sessuale. L'orientamento sessuale è un argomento abbastanza semplice ed è un qualcosa di assolutamente naturale, eh, piacevole, desiderabile, eh, felice per tutti, se vissuto in maniera eh, trasparente e se vissuto eh, in una società che non ci attacca per quelli che sono i propri i nostri gusti, ma piuttosto ci aiuta a vivere piacevolmente, in maniera desiderabile, eh, nelle relazioni di coppia che desideriamo avere e nelle famiglie che vogliamo costruire.